buongiorno a tutti mi chiamo Luigi Cardone e sono attualmente quindi un socio fondatore della società soft strategy e eh, sono eh, un consulente eh, di strategie nell'ambito di questa azienda la mia carriera professionale in realtà nasce no, tantissimi anni fa nell'ambito delle telecomunicazioni in particolare sono stato CIO di TIM dal 2000 fino al 2009. Mm, gli sviluppi nell'ambito del radiomobili ho seguiti fin dagli anni 90. Successivamente all'esperienza del team sono stato CTO di TIM Brasile per 4 anni. Questo mi dà lo spunto per... Ehm, rendere noto, qualcosa che è abbastanza intuibile, intuibile che l'IoT è un qualcosa che viene da lontano. Noi negli anni 90 abbiamo assistito alla rivoluzione praticamente, della mobilità legata fondamentalmente a un fatto personale, alla persona. Quindi rispetto a uno strumento che veniva, il telefono di casa veniva condiviso con altri elementi di famiglia, il cellulare ha dato la stura a una rivoluzione industriale perché ha permesso praticamente di calare dei servizi che fossero praticamente quindi personalizzati sulle persone. Bene, quello che è accaduto negli anni 90 e che poi si è man mano sempre di più arricchito no? in termini di offerte, in termini di tecnologia, è stato ha avuto poi come roadmap successiva il passaggio sulle cose quindi è abbastanza intuibile che una volta ehm, sistematizzata l'offerta arricchita sempre continuamente l'offerta per l'individuo ovviamente l'altra grande classe di eh, soggetti no? eh, da in qualche maniera interessare quindi da ehm, su cui offrire dei servizi erano ovviamente le cose e quindi l'iot è qualcosa che nasce da tanto tempo quindi era solo un fatto di opportunità tecnologica di eh, nascita di un mercato Maturo tale per cui quindi la tecnologia potesse diffondersi grazie alla vendita di questa tecnologia e quindi siamo arrivati diciamo, ai tempi nostri da un po' di anni che si discute si parla di IoT eh, Dal punto di vista intuitivo l'IoT ovviamente eh, ha delle potenzialità infinite per qualsiasi oggetto in qualche misura può essere gestito controllato diciamo in senso generale gestito che okay? eh, ai fini di un servizio quindi possiamo immaginare come normalmente come spesso si dice no di controllare degli oggetti che sono in casa piuttosto che oggetti in mobilità che possono essere quindi automobili o altre cose del genere queste ehm, questa opportunità ha fatto sì che negli ultimi anni, eh, per rendere l'offerta ehm, sistematizzata e quindi ovviamente quindi usufruibile facilmente, si sono sviluppate ovviamente quindi delle infrastrutture. Se da parte del radiomobile ehm, eh, si usa un'infrastruttura radiomobile canonica, no? che è quella che segue praticamente la parte eh, del, dell'individuo, anche se in realtà si prevede di, ovviamente, di fare delle reti specifiche ad hoc, visto i milioni e miliardi di oggetti da controllare. Eh, sulla parte invece di applicazioni eh, se, si sono maturate diverse piattaforme eh, di mercato che in qualche maniera hanno il compito di gestire quindi la, il servizio verso questi oggetti. E quindi è chiaro che eh, alla base del servizio quindi, una piattaforma deve essere quindi, eh, oggetto di eh, attenzione perché la maturità di questa piattaforma, di questa soluzione tecnologica fa sì che il servizio quindi, abbia la sua estrema affidabilità. Dico affidabilità, piuttosto che sicurezza, perché è ovvio che eh, in funzione di questi due elementi possiamo fare dei servizi più o meno sofisticati. L'affidabilità e quindi, eh, è, o, eh, sicurezza quindi, ripeto, è eh, essenziale per coprire quindi, ampi eh, spettri di eh, opportunità di business, che sono poi quelli anche più remunerativi. La cosa più facile di questo mondo può essere sviluppata da tutti ed ha un costo ovviamente di servizio basso. Una cosa complessa, una cosa che abbia quindi delle eh, peculiarità tecnologiche richiede ovviamente una capacità eh, di sviluppo particolare, ma soprattutto chiede eh, e può chiedere quindi un elemento economico giusto no, per poter quindi erogare questo servizio. Nell'ambito della, della società dove io opero, quindi la soft strategy, ehm, questo percorso dell'IoT è nato qualche anno fa. E abbiamo quindi studiato nell'ambito della divisione digital, quindi che ha il compito di offrire soluzioni informatiche a tutto tondo, che sono quindi classiche come una piattaforma eh, SAP, piuttosto che quindi eh, Business Intelligence. Abbiamo quindi affiancato anche questa eh, componente quindi di IoT. E da questo punto di vista quindi eh, ci siamo dotate addirittura di una linea di business no? la internet eh, delle cose andando quindi a selezionare delle soluzioni hardware e software eh, tali da poter quindi con cui poter costruire una soluzione per i diversi clienti eh, verso cui stiamo lavorando eh, la piattaforma questa è la nostra ma tipicamente quindi sono le cose che, fa, che dovrebbe fare qualsiasi buona piattaforma eh, ha il compito fondamentalmente di storicizzare le informazioni che arrivano quindi dagli elementi di controllo è ovvio che in funzione del cliente gli elementi di controllo sono ovviamente diversi perché se noi andiamo su clienti come per esempio il trasporto avremo ovviamente quindi delle soluzioni no, di controllo che possono essere lo stato dei vagoni lo stato praticamente la pulizia dei vagoni per esempio piuttosto che la, il controllo praticamente delle, eh, dello stato praticamente di usura dei treni e così via se andiamo invece su altre soluzioni che possono interessare quindi flotte di veicoli quindi avremo altri eh, contatori e altri elementi da controllare quindi il primo livello è l'acquisizione di ciò che si vuole controllare in funzione tipicamente del business del cliente in funzione dell'elemento del controllo da controllare secondo punto della, della, della piattaforma è ovviamente il, il monitoraggio di tutti questi, eh, di tutti questi dati monitoraggio dell'infrastruttura in maniera tale dopo da poter controllare da remoto in qualsiasi momento gli oggetti connessi con una determinata logica ovviamente di servizio tale per cui si va a vedere quindi quello che funziona e quello che non funziona piuttosto che nell'ambito di quello che funziona ovviamente quindi le caratteristiche del funzionamento di quel servizio che si sta in qualche maniera erogando da parte del cliente finale. Ovviamente quindi anche abbiamo detto il, quello che non funziona e quindi la tematica degli, art, degli alert, degli alarm che vanno verso il cliente per avvisarlo di eventi anomali. Eh, questa eh, piattaforma una, come tutte le altre piattaforme quindi nasce fondamentalmente quindi con lo scopo di connettere centinaia di migliaia. Una caratteristica peculiare che è bene che praticamente quindi si abbia in funzione del, degli elementi da controllare abbia una insita scalabilità. Mi spiego, una raccomandazione. Stiamo parlando di qualche cosa che prende piede, prenderà piede sempre di più e quindi qualsiasi piattaforma no, che si possa immaginare deve avere fondamentalmente l'affidabilità, la sicurezza ma dal punto di vista di volume la scalabilità enorme perché si fa presto a passare da migliaia di elementi da, di controllo a milioni di elementi di controllo e quindi come tale dal punto di vista di infrastruttura software hardware, questa deve avere una affidabilità, una, eh, una, una capacità quindi estremamente elevata. Eh, dal punto di vista di eh, soluzione per il mercato, eh, noi ne abbiamo sviluppate più di una, ma come tutta, come la buona regola di chiunque faccia una, un servizio quindi innovativo, la prima cosa che eh, abbiamo fatto è stato anche no, ehm, sviluppare delle cose per l'interno, in maniera tale da essere quindi anche noi stessi utilizzatori e ovviamente quindi verificare in campo la bontà delle soluzioni. Eh, detto questo, quindi l'aspetto tecnologico, vediamo quindi invece l'aspetto di business, la fantasia oppure l'opportunità, Diciamo la eh, diffusione dell'utilizzo, non c'è limite perché nella vita quotidiana qualsiasi cosa oggi eh, può avere, dare uno spunto perché abbia un controllo, abbia quindi una soluzione praticamente eh, risolvibile, un problema no? risolvibile quindi con la IoT. E quindi è demandato fondamenta fondamentalmente alla fantasia tra virgolette dei, eh, del cliente, allo stimolo che si può fare verso il cliente, di utilizzare quindi in maniera propria una piattaforma del genere per poter controllare al meglio il proprio business.